Buongiorno a tutti, siamo Stefano e Gaia. Abbiamo realizzato questa B.S. qui all'Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani. La B.S. è realizzata uh, totalmente in cioccolato e il nostro tema è uh, Smoky Japan. Uh, abbiamo preso questo tema appunto perché volevamo rappresentare una uh, città avvolta da uh, una nube uh, di fumo. La città è diciamo uh, Shanghai, diciamo così. Prego. Sì, um piaceva il tema giappone perché siamo degli appassionati di manga giapponesi e infatti eh, insomma, ha comunque uno stile minimalista. Eh, la base ha un effetto legno, ispirandosi diciamo concetto Natura con questi alberi eh, minimal realizzati eh, con un sac à poche. In prospettiva vediamo sul retro invece un profilo di una città eh, in notturna con degli effetti diciamo lunari sulla... sì, volevamo rappresentare sì. appunto i raggi della luna che vedete qui in cima alla nostra pièce grazie, grazie ciao